da me dammi, da me davanti da tu box peccato no. 10 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10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 ma ora torniamo al video. Dai. Ah, no. Che si proprio fanno le cattiverie a vicenda, si fanno, eh, con sì, le sì. sospensioni. Ma che tipo 20.000 punti, potrei far buttare tutti e due, Però Ce l'hai con me Marco? No, no, no, no. Le no, banane? No, eh? no, no, per il caso di Dio Sono andato su... sulle banane, vlog. Sui carciofi? Arrivo subito. È morto uno da me. Uno in casa da me? Guarda io quello mi ho lasciato da fermo eh, mi devo licenziare da solo proprio. È arrivato il momento di cambiare il gioco. Ah lo so. Altrimenti cambio che ho un membro cardiatore. Guarda quello! Aia, aia. La cappa è troppo forte, è uno di vita quello. Risparami, risparami! Lo vuole questo? Anzi niente. Grazie. Colpi pompa oh. mi servirebbero. Eh Comunque oh. mi è Oh cazzo. <ride> uh. Dai, bro, vieni qua. Andiamo a trovare un attimo questi. Facciamogli capire chi, chi, chi lava chi? Quanta gente per altra gente? Faccio cascare, faccio cascare questo! Trom trombato, trombato! Peccato! Peccato pure quest'altro! Conato! Fatto! No, eh, Beh, era qua. Oddio. Guarda il cazzo Tutti i pupazzi quadrino, Se perdi questa partita una... Shop una skin da 800 Se la vinco non la shoppi te Sopra, sopra da me Ma... Io cane Niente Non posso venire Clemon White, guarda tuo Come è morto il Marco Niente. Eh, ci credo devi fare il coglione. Oh Morto mi sa. Morto. Questi sono porti eh. Sto venendo. Mi devo curare Blood, mi devo curare. Mi sta venendo da me. Full box. Non avevo il pompa carico. Oh. Beh, beh. Altra gente Non succede niente. E allora... Non no, non ma tu hai buttato lontano. Sì. Io sono il membro depistatorio Se mi chiedono che lo non metto, tu rebutti Perché la vita di Mark è più importante della mia. No, questa è una cagata. <ride> non lo maranzo. faccio. Oh, che cazzo. Craccato, craccato, white. Molti vita, molti vita. Niente. Che Io faccio il lavoro sporco. Nella bomba. La bomba Craccato Morto? Ah, Cosa è? Cos è successo? Cosa pad blood? Perché non... Devono rifixtare sto bug di merda che se uno è vicino al muro non puoi editarlo Lo odio Devo un attimo curarmi Chill bro Ma no, dove sei <coughs> andato? Ho altro due pad Sì ma non capisco tutto. Qua qua qua, sotto, qua qua è qua, sotto, qua qua qua qua 140 Ciao altro team ricaricate, ricaricate Merda ecchio Morto Buono Debi da da da di Ma? Qua Ma? Devo curarmi, blood. Mi entra, mi entra, mi entrato, mi è entrato. Viva, arrivo arrivo, arrivo, arrivo, Occhio sopra, anche occhio sopra. 115 craccato. Sto nendo. Merda, c'è l'altro, 102 102 a questo 13, 10, 10, 8 Ti prego Marco te li devi tenere eh Mi sta <coughs> quello Scendiamo giù ora, Vai. ok? Faccio okay, il box qua Hold on Full box Crackato <coughs> Devo farmi gli shieldini Crackato Devo farmi gli shieldini Aspetta aspetta aspetta uh... Andiamo andiamo andiamo <coughs> Oddio full team full team Bravo Da me da me più. Morto? No C'è l'altro in Aiga, pull Aiga Aspetta presso il Marco Dov'è? Sto venendo Questo la veneno Porco di Grazie Vex, adesso lo farai E' qua vabbè. da me Devo andare, è se... Bella ballare. Dov'è? No, non no, non so no. Eccolo. È più di uno. È 50 da ora. Mi sa che c'è anche gente che spara da lontano, occhio okay. Sì, sì, sì, sì. Riesce a prendere il finish. Va, okay. ah, preso, preso, preso. Forse ne full box, uno da me? Eh no, devo curarmi, devo curarmi. E da te? Da me, da me, da me. Da me. Full box? Craccato? Craccato. Craccato. Oh. Saranno mazzo, saranno mazzo. Craccato? Quanto? Full box? Madonna mia. No, eh. Ok, calma, da calma, me? calma un attimo. Arrivo. Un box okay. E Dovremmo paddarcela Vai venite Ho altri due pod. Da me da me da me al benzinaio c'è gente C'è uno con Spider-Man E l'altro mi sa che C'è un altro team mi sa Uno è qua sotto Sì uno da me uno da me Già, ne dobbiamo far pasta. Sì. Cercado? Cercado? Oh. Via, via. Abbiamo quasi 30 kg. Ti giuro che possiamo fare le... Non le 40, ma almeno 35. Vai, Qua, qua, qua, davanti. 23. 23. Una pad, vieni. Vai. È un solo, mi sa, eh. Giorno Ma no, l'ha killato? No, però no Perdiamo un botto di tempo Un'altra pad, un'altra pad Buona pad Ma l'hai finito? Eh, no, no, è là È là ancora Lo finisco Ciao Dani Okay. Altra dentro da me, fiume, Spider-Man. Ok. Lo vedo, là. Cracato Mi hanno colpito dei cecchini. Spree, spree, spree, no. Merda. Ah, c'è... 25 white. Porco dio, non muore. Ha paddato. Dove? 23 white. 22 white. Dai. 22 white. <ride> oh, vadiamo, andiamo Padda, padda, è qua dentro Stanno buttando, stanno buttando Facciamo rebuttare, facciamo rebuttare No Guarda me C'è un team in c'è un team in IG Grazie un a una in hit in IG, one hit Per un mini vengo Dov'è? Da me, da me uno Eh da me ce ne sono due Caccato Buon hit entrambi One hit da me Morto? Un attimo curare Sono sotto, sono sotto 25 È l'ultimo Hai No è l'ultimo Io è Quindi Ma giusto giusto 30? 30, 30, 30? 30 tonde tonde Pronto a ammazzarsi 30. da solo E' qua dietro eh Eccola Fatto No forte Questa da pubblicare comunque Tren eh? trentuno, trentuno. 31 31? 31 kill win ragazzi Questa si pubblica su YouTube Questa la scarico oggi Lei e si carica, let's go cazzo, 31 kill win, nice